un bel disegno guarda un lecca lecca un lecca lecca uh, un lollipop un come un il nostro lecca. team ah, eh cosa scrivi? Oh, no, che brava. oh ma sei bravissima complimenti Anastasia bravissima ascoltami però Anastasia sono le nove di sera e dobbiamo andare a dormire eh lo so che tu non vuoi però domani è l'ultimo giorno di scuola E mancano, sai quanti giorni mancano alla nostra partenza? Tre giorni e poi si parte Ma mamma però le valigie? Le valigie? Anastasia hai ragione Tre giorni e non abbiamo ancora fatto le valigie. Dobbiamo andare a fare le valigie, perché poi abbiamo un sacco di impegni! Ci siamo dimenticati! Non riusciamo a partire! Bisogna, però, svegliare Vanessa, perché sì. Vanessa deve scegliere anche lei quello che si vuole portare. La svegliamo? Sì. Dai, Vanessa, ma te non sei normale, veramente? Ma si può svegliare una persona così? <ride> Vanessa, tu sorella non è normale. Vanessa! No. Vanessa scusaci se ti abbiamo svegliata a parte che non si dorme sul divano ma ti dobbiamo dire una cosa che cosa Anastasia, oh, oh. Anastasia! <ride> Vanessa cosa gli dobbiamo dire? che devo dormire <ride> che devo Ad... fare le valigie adesso se hai voglia dobbiamo no. andare a fare le valigie no. dai <ride> <Ma> vabbè, <ride> Vane, Io non ho più tempo per fare le valigie eh? Lo possiamo fare solo stasera Se Anastasia non mi ricordava le valigie partivamo senza Dove vai? A fare le valigie Ma voi siete matte, andiamo ah, Sto facendo Mi con la valigia allora. Finalmente Allora, visto che stiamo comunque sette giorni E non un mese Perché poi ripartiremo più avanti Usiamo una sola valigia, va bene bimbe? Questa Esatto, ne usiamo una, mettiamo un po' di vestiti per ciascuno e boh, va bene? Ok, allora, Anastasia e Vanessa, scegliete qualche vestitino da mettere qua, ma non troppi, eh? Io guardate ragazzi il mio ordine. Eh sì, eh, perché abbiamo appena fatto ordine negli armadi, abbiamo fatto anche un video, vero Ani? Sì, sapete ragazzi che noi abbiamo fatto il video dove ordiniamo la cameretta, guardatelo se non l'avete visto. Guardate infatti... Bellissima amore, tutto ordinato con i vestitini appena. sì, ma mamma, ma se un giorno le devo prendere i vestiti come faccio? Ti aiuto io. Così ti aiuto non io. Va bene, allora, mi dici sì. quale vuoi, mamma te lo prende. Va Adesso bene. Ani, non prendere troppe cose, prendi qualcosina, ok? Gacciamo. Questa con una magliettina che... Questa qui, facciamo. Va Ho bene? Una maglietta, una maglietta. Va bene? Uf, sì. È una maglietta a maniche lunghe, vuoi portarla? Sì. No. no, a maniche lunghe? No Ok, dalla mamma che poi la mettiamo in ordine Andiamo a vedere se tua sorella ha scelto qualcosa perché è un po' lentina Andiamo? Vanessa, hai scelto i vestiti da portare? Sì, tutti dai Vane, su! Oh, che sono le 10 di sera tra un po'? Anche te non esagerare, eh? A parte che ti sei dimezzata l'armadio quando hai fatto pulizia bravissima. Allora, atti? Sì. Ah. magliettine tanto noi abbiamo la lavatrice per sette giorni possiamo lavare e riutilizzare le stesse cose poi quando partiremo per un mese allora ci penseremo ok portali di là e mettile in valigia sì. dai No, voglio scegliere che cosa un vestitino amore sì. vuoi quello lì si sì. te lo prendo si sì. eh. <ride> Dai che dobbiamo andare a prendere altre cosine in bagno, su. Amore, io voglio prendere un guarda. Amore, dobbiamo stare sei giorni, non dobbiamo stare tanto. Poi abbiamo la lavatrice, fortunatamente, abbiamo questo onore. Adesso, bimbe andiamo in bagno e scegliamo, non so, i profumi. Secondo me ci sono le pochette ancora pronte da quando siamo andati a Rimini. Andiamo a vedere, la dai. Ce l'ha, stai scegliendo, amore. Cos'hai preso? I cotonfiocchi, gli elastici, che carina. E profumino, va bene, andiamo a metterli dentro la valigia. Ma volevo prendere qualcosa d'altro perché un elastico. Ah, certo, per come li usi tu, gli elastici, guarda, sono più Metti che sufficienti. Brava. Anch Io ho preso qualcosa? Ho preso una crema per dopo doccia o bagno. Alla banana. La banana bu buonissima, una stanzola. Poi un um, labbra e uno per le inghie Va bene, perfetto Poi ci saranno Ma... delle cose che prenderemo alla fine Tipo gli spazzolini e i dentifrici, ok? Sì, quando partiamo per Esatto me. Cioè ragazzi, pensate che noi domenica alle 4 di notte dobbiamo partire Sì, di lunedì però, eh ah. Ci sveglieremo lunedì mattina molto presto Perché la partenza tipo è lunedì mattina Tipo una... alle 4 Alle 3 anche Ragazzi, mi trovato una cosa figata Figata? <ride> Cos'è <ride> Cos sta cosa Figata oh che bella anche magliettina anche vi dico guarda noi dormiamoci non amodegliare. eh certo meno male mm -hmm. che ci dobbiamo svegliare ma non dobbiamo quando... chiudere tutte le finestre è vero sì sarà una nottata ma devi nottata... farlo te e papà perché io dormo Ebbene, eh, chiudiamo e... la sera prima di andare a dormire vale, e poi vive no, prima, ci... prima di andare a dormire esatto voi guarda. dormirete già vestite e vi alzeremo dal letto vi metteremo in macchina e continuerete Puoi a dormire una cosa. fino alla al ma mamma guarda ti piace pa, pa, pa, sì. pa, pa, pa, guarda. io la metto in bagno. ok? chiudiamola ciao e ma te noi te. in macchina mentre dormiamo e voi vabbè anche tu dormirai no? certo e papà invece no, no io non dormirò ma sei matta ah, ma, papà io, io. ma, eh, sei ma sei noi ma quando ci mettiamo ad arrivare a ma non tanto in 40 minuti ma io e io mamma andiamo in aereo? Eh, sì, andiamo in aereo. La prima volta mm. che eh, l'ho presa io. Per te è la prima volta che prenderai l'aereo, sì. Guardate ragazzi, per me no, io, sono la befana, befana. No. io sono una bevanda. Io sono una bevanna. Oh, però io volevo volare con una bepana. Dai, Ani, continua a prendere le cose che ci sono in bagno che ti possono servire. Ok, guarda, guarda. Dai, vecchiettina, vai. Eeeh. Yeah. Vanessa! Sono sveglia, sono sveglia! svegliissima! Svegli. Alzati! Sì, Vanessa, sì. ti devo dire una cosa. Cosa? Vieni qua un attimo, ti devo svelare un segreto. Vane, <ride> ho combinato un pasticcio. Io non so come dirlo ad Anastasia. Praticamente quando ho fatto i biglietti. Anastasia me la sono dimenticata e quindi io non gli ho fatto il biglietto ma come faccio a dirglielo io non posso dirglielo cioè, dobbiamo lasciarla dalla nonna dobbiamo lasciarla dalla nonna ragazzi e lei sarà disperata non vorrà nemmeno restare quindi non so aiutatemi voi scrivetemi nei commenti come posso dire ad Anastasia che lei non potrà partire con noi per le vacanze. ma perché non mi vogliono portare? Io voglio andare con loro. Canderà le la valigia così vi botteranno. Voi non ditele niente. Shhh. Adesso andiamo in bagno e facciamo finta di niente, ok? Facciamo finta che lei verrà e quindi continuiamo a farle prendere le cosine da portare in valigia, va bene? Poverina, però mi spiace. Amo! Vole. Bravo, amore! Amore mio Ok Brava amore Senti, ascoltami Ani Vado un attimo giù Da papà che mi ha chiamata Ho sentito che mi stava chiamando Arrivo subito, va bene? Sì, ciao Non mi è andata giù Vabbè, se mi sente E arriva oh, sono sentendo i passi Ma come ho fatto a fare i l'idea Oh, sta rimando così ciao ci vediamo dopo no, sono arrivato, ciao ci vediamo dopo ciao Bene, andiamo giù e chiediamo a papà un suggerimento per, per come dire ad Anastasia che non potrà venire ok c'è papà? Eh, no non c'è? No, ma, ma mi sembrava di averlo sentito e vabbè niente Vanessa dai allora fa niente, glielo eh, diremo noi. Ok? Ok, okay. andiamo Dov'è Ani? Ani? Ani Anastasia? Magari è in bagno, aspetta. Sì, Amo? Amore sì, mio! Annie. Ma dove sei? Tucciola! Ani, sei qua letto! Dov'è Anastasia? Ani Ani? Ani Che strano, non è che in camera da papà? No, c'era papà che faceva il riposino E si vede Ma Ani non c'è oh. Ma Sarà giù allora Andiamo a cercarla giù? Vane? Sì Dov'è? Ani? Anastasia? Sì, però scusa eh, Eravamo noi giù adesso E lei non c'era Eh si eh, eh, è sparita così si è svolatilizzata Anastasia Forse quella lì Guarda in bagno Anni. qua Ah sì, forse qua lì Ani? No L'avremmo vista se fosse in bagno. Ani, Anastasia! Ah, sì, che gioca. Andiamo a vedere, aspetta, magari è qua che, può, che fa merenda, no? no. Anastasia? Andiamo a, andiamo a vedere se è andata fuori un attimo. C'è no. qualcuno? Non c'è. No. Ma dov'è? Ma dov'è andata Anastasia? Ragazzi, non sapete so. dove è andata Anastasia? Non la troviamo più. Vane, andiamo a rivedere su, forse abbiamo visto male. Non capisco dov'è Anastasia. Anastasia! Ani, ma dov'è andata? Vane, dov'è Ani? Dov'è Anastasia? Cucciola, dove sei? Amore, dov'è andata? Pipi? Amore, amore. Oh. Non so dove è Anastasia, ma perché? Non, non... Secondo te dove può essere? Non capisco. Ma, ma, ma chi? Ma, ma eravamo tutti in casa, però c'era la porta di casa aperta. È vero? Madonna, ragazzi, se sapete dove è Anastasia, scrivetemelo, fate qualcosa. Cosa devo fare adesso? Dobbiamo chiamare la polizia. <susurra> cosa c'è? Cosa ci fai in valigia? Ma cosa <susurra> ci fai in valigia? Perché sei andata nella valigia? Cos'è successo? Perché... Ho sentito che voi, detto, voi avete detto che io non posso venire sull'aereo. Vabbè, però puoi uscire un attimino dalla valigia che ti devo dire una cosa. Vieni, Vane. ti mm. mm. mm. amore. E la mamma ha commesso un errore il giorno che abbiamo fatto i biglietti. Mm. Non ti ha fatto il biglietto, si è dimenticata di te. Eravamo in tanti, siamo in otto e mi sono Oh, Vieni qua, vieni qua. Ma che ti stavamo facendo uno scherzo! Ma che ti stavamo facendo uno scherzo! Ma secondo te la mamma si dimentica della mia piccolina? Eh? Scherzo riuscito, Vane! Batti cinque! Ma amore, non, non piangere, che la mamma non si dimenticherà mai di voi! No! Ma no, era uno scherzo! Eh. Uno scherzo, Tatina. Lasciamo Vanessa. <ride> <ride> Vanessa rimane a casa. Anastasia. Yeah! Ah, che <ride> La mamma rimane a <ride> casa. Sì, perché ragazzi dovete sapere una cosa. Che io ho paura a prendere l'aereo. <ride> ho un pochino d'ansia, però poi mi passa. Ho preso una testata e Chi è che, è che è ho dato la bello. testata Vanessina Vieni amore Allora Scherzo riuscitissimo No ho riuscito Riuscitissimo E mi raccomando Non fatemi scherzi adesso E <ride> eh. mi ha fatto da lei yeah. E mia mamma si i ricciolini. Sì ho fatto i ricciolini. Vi piaccio? O mi preferivate come prima Come prima eh lo so, te non, non piacciono dovrebbe. Invece ad Anastasia no, piacciono così Sono brutti Non è vero, non ragazzi, sono brutti ma comunque sono comodi il per il mare allora, Comodissimi Certo io... Allora ragazzi se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, attivate la campanella E, e lasciate, allora, lasciate un like Un like a questo video E Vanessa rimarrà a casa E non verrà in vacanza con noi Ciao